In questa espressione dobbiamo eseguire prima questa divisione Quindi 3 diviso 2 fa 3 mezzi x alla terza diviso x Bisogna sottrarre gli esponenti Quindi 3 meno 1 è 2 x alla seconda Più 6 diviso 2 è 3 x alla seconda diviso x Bisogna sottrarre gli esponenti 2 meno 1 1 Quindi x alla 1 non si scrive Meno x diviso x uguale sommiamo i termini simili quindi più 3x meno x e avremo 3 mezzi x alla seconda più 2x diviso x e seguiamo questa divisione 3 mezzi diviso 1 rimane 3 mezzi x alla seconda diviso x fa x più 2 diviso 1 2 x diviso x fa 1 non si scrive 2 per 1